Sviluppo impianti chip comporta enorme potenziale di abuso. Sempre più catene commerciali come Ikea, McDonald's o Micros offrono oggi la possibilità di pagare senza contatto con carte di credito o smartphone. Questo viene propagandato dalle banche e dalle catene commerciali come un'opzione di pagamento semplice, sicura e veloce. Nel 2015 il consulente per il futuro Gert Leonard si espresse sulla questione dei mezzi di pagamento senza contanti nel prossimo futuro come segue. Molti non pagheranno più con carte di credito, ma con il cellulare ma è già ora prevedibile che il dispositivo verrà avvicinato sempre più al corpo o addirittura inserito nel corpo. Un dispositivo di questo tipo, che può essere installato nel corpo, quindi un impianto, è ad esempio un microchip RFID, ovvero un chip per l'identificazione tramite onde elettromagnetiche che funziona secondo lo stesso principio del pagamento senza contatto tramite carta di credito. Ma un tale chip, a seconda della programmazione, può avere anche altre funzioni, sbloccare porte o serrature, accedere ai computer, fare il login senza digitare la parola chiave, sbloccare il cellulare, eccetera. In diversi luoghi esiste già la possibilità di pagare senza contanti, in Svezia, ad esempio, secondo quanto riportato dai media, già all'inizio del 2015, più di 300 impiegati si erano volontariamente fatti impiantare un chip per l'identificazione presso porte e fotocopiatrici. Secondo un articolo pubblicato nel marzo 2017 sulla rivista svizzera Micros, uno studio globale ha rivelato che al 70% degli adolescenti intervistati piacerebbe avere un tale impianto se questo gli portasse più libertà digitale nella vita. E fino a qua tutto bene, si potrebbe pensare, dato che un chip impiantato dovrebbe facilitare le funzioni quotidiane. Tuttavia, molti responsabili della protezione dei dati avvertono di un possibile uso improprio delle informazioni contenute nel microchip. Annalie Buttenbach, membro del Consiglio di Amministrazione della Federazione Tedesca dei Sindacati ed esperto di protezione dei dati, dichiara... Riteniamo che tali pratiche siano altamente problematiche: contraddicono la tutela della privacy. Già ora i modelli di comportamento potrebbero essere quasi completamente registrati dai chip sulle carte di identità, carte di credito o telefoni cellulari e dati online, e le persone non avrebbero quasi nessuna influenza sull'utilizzo. Ora, portare i chip anche sotto la pelle spingerebbe questa registrazione dati ben oltre ogni limite ragionevole. L'articolo della rivista Migros chiarisce che esiste un enorme potenziale di abuso e che non si limiterà alle funzioni quotidiane come la sostituzione delle chiavi di casa. Questo è solo l'inizio, dice il dottor Patrick Kramer in un'intervista con la rivista Migros. È il fondatore dell'azienda DigiWorld Upgraded People, con sede a D'Amburgo, specializzata nell'upgrade che significa attrezzamento ed equipaggiamento delle persone. Lo stesso si definisce un cyber, inteso come un ibrido tra un organismo vivente ed una macchina. Patrick Kramer sta già sperimentando la prossima generazione di impianti in cui gli esseri umani vengono direttamente collegati ad Internet. Entro vent'anni avremo impianti cerebrali che si posano sulla corteccia cerebrale e che collegano il mio cervello, per così dire, direttamente ad internet. La capacità cerebrale, che oggi è biologicamente limitata, può così essere praticamente ampliata e dipende quindi dall'impianto che uso, a seconda dei casi, ho un cervello cento-mille volte più potente. Chama riassume così, l'evoluzione è troppo lenta, gli diamo solo una mano. In effetti, negli ultimi anni ci sono stati parecchi tentativi di ricerca per telecomandare a distanza gli animali via radio. Gli scienziati cinesi, per esempio, hanno creato ratti cyborg, che possono attraversare un labirinto più velocemente dei loro parenti naturali. Questi ratti hanno degli elettrodi nel cervello che sono collegati via radio ad un computer. Questo permette di ricevere segnali dal cervello, ma anche di immettere segnali nel cervello degli animali. Il neuroscienziato professor Jonathan Wallace, con il suo team di ricerca, riuscì a misurare i processi decisionali nelle scimmie ed egli suppone che sia quindi possibile anche influenzare le decisioni. Solo pochi anni fa, un preannunciato intervento nell'evoluzione di uomini e animali così massiccio avrebbe fatto rivoltare lo stomaco a chiunque. Ora, il giornale della Micros riesce persino a parlarne positivamente, senza alcuna protesta da parte loro e dei lettori. Se dovesse davvero funzionare il collegare le persone in rete per mezzo di impianti cerebrali ed influenzare i loro sentimenti e le loro decisioni, significherebbe che questo gruppo di persone potrebbe essere controllato e manipolato dall'esterno a piacimento. Così si spalancherebbe la porta all'abuso dei loro pensieri e delle loro decisioni, chi può garantire che questa tecnologia non cada nelle mani sbagliate o che l'intervento nell'evoluzione non abbia effetti collaterali devastanti per uomini e animali? Krama ha anche ammesso apertamente che quasi nessuno potrà sottrarsi a questa tecnologia. Se tali impianti cerebrali diventeranno la norma, in molte parti del mondo del lavoro non si avrà alcuna possibilità di farne a meno. Andrà quindi ovviamente a finire che chiunque per qualsiasi motivo rifiutasse un impianto cerebrale controllato dall'esterno, verrebbe escluso dal mondo del lavoro. Tutto sembrerebbe svilupparsi verso le seguenti due possibilità. O l'essere umano si lascia integrare, per così dire, come schiavo moderno in un sistema centralizzato, oppure viene praticamente escluso dalla società. Chiunque rifiutasse un impianto controllato dall'esterno sarebbe minacciato nella sua esistenza.